Insegnaci a pregare. Questa domenica sono i discepoli di Gesù che glielo chiedono come, hai fatto, come ha fatto Giovanni con i suoi così fai anche tu con noi. C'è dunque una necessità di imparare a pregare che dobbiamo dire ancora oggi è in tutti noi credenti molte volte ecco, ci vedono immersi nella preghiera, in ginocchio e in quel momento pensano alla nostra compostezza, alla profondità magari della nostra preghiera, delle cose che diciamo. Mi ricordo che una volta mentre ero in preghiera mi si avvicinò un bambino e mi disse ma no, tu che cosa, cosa dici a Gesù, quali sono le parole che usi, le voglio usare anch'io. E io gli risposi ovviamente beh sinceramente non uso tante parole, molto spesso sto in silenzio e cerco di capire quello che lui vuole da me. E Gesù ecco, quando gli, ha chiesto, gli hanno chiesto di, di insegnare loro a pregare, eh, sappiamo molto bene che ci ha insegnato il Padre nostro, l'ha insegnato anche a noi e per noi questa preghiera, certo. E poi ecco, questo insegnamento l'ha fatto seguire anche da due parabole, la parabola del, di quell'amico che, che sente che ha bisogno di, di qualcosa per dare una buona ospitalità ad un, un, un altro amico. E quindi sta arrivando, non sa, non ha pane, non ha niente da dargli. E quindi, di sera, ecco, di notte, va a casa di un altro e lo importuna. E questo amico è impossibilitato ad aprire la porta per il fatto che le case erano piccolissime: c'erano prima tutti i figli davanti per terra e doveva passare sui figli per arrivare alla porta, non perché non volesse. E però, questa preghiera costante: ma tu mi devi aiutare, mi devi dare qualcosa per questo amico, mi devi dare, ho bisogno ecco alla fine comunque, ha sfidato anche gli ostacoli e ha donato quello che chiedeva e così Gesù si vuole dire che deve essere anche insistente La nostra preghiera e deve essere fiduciosa, altra parabola e invece è quella appunto del padre che non può dare al figlio un, un serpente, uno scorpione al posto di, di un pesce, di qualcosa di sostanzioso, di, di buono da mangiare, un padre dà sempre cose buone ai propri figli in generale. E quindi ecco queste due eh, prospettive, la preghiera deve essere insistente e deve essere fiduciosa. Però non è tanto importante, per rispondere a quel bambino, quello che diciamo, ma piuttosto quanto facciamo fare a Gesù nella nostra vita. In una preghiera gli permettiamo di avvicinarsi a noi, perché siamo in silenzio e in ascolto e siamo disposti a colloquiare con lui. Ecco, dobbiamo veramente essere mh, attenti no, in questa preghiera, che non siamo noi a parlare, ma che parli Dio in noi che veramente eh, appunto si riveli in noi. Potremmo dire con Don Trino Bello, insegnaci a rinnovare il mondo dal di dentro, nella profondità del silenzio e della preghiera, nella gioia dell'amore fraterno, nella fecondità insostituibile della croce, Santa Maria, Madre dei credenti, prega per noi. Buona domenica a tutti.